Cerchiamo per almeno 50 secondi di video di migliorare l'inquadratura Per fare tanti auguri alla nostra amica, alla mia amica prima di tutto Roberta Che eh, ieri, per voi sarà ieri 2 maggio, ha compiuto gli anni Tanti tanti auguri Robin. E vi lascio al video Voi dovete capire che io non vi prendo in giro ogni santa volta che faccio un video Le campane Sigla Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video ho diverse parentesi da aprire la prima è non comprate mai la Easy Gel per pelli secchi perché fa effetto tela di ragno sto cercando di farvela vedere ma non ho la concezione della destra e della sinistra ecco qui, sulla barba, vedete? non vedo l'ora di finirla per tornare alla mia Nature Unique ho trovato alla cop seconda premessa a me questo titolo non piace con tutto il rispetto per Elena Stardust e Giovanni che sono gli, gli ideatori prendo eh, assolutamente le distanze dal titolo scusatemi ma io sono schietto e sincero va così ho deciso di fare questo video perché avevo in mente qualcosa di analogo e ed è caduto a fagiolo il fatto che il mio amico Daniel Piros mi abbia taggato ormai un po' di tempo fa. Non so se vedrete prima il video dei regali o prima questo. Ma non credo perché eh, l'ultimo regalo ancora non mi è arrivato e oggi per me è sabato primo maggio. Quindi credo che lo vedete dopo. Vedrete. Quindi ve lo sto girando. Molto probabilmente ve lo metto lunedì e il 3 non si vede se non lo fai in webcam. Questo titolo non mi piace perché non c'è da essere pro o contro un qualcosa. L'avrei chiamato tipo gay o lesbiche, cosa ne pensi? Perché vi assicuro che anche noi, gay e lesbiche, abbiamo la, delle criticità verso la nostra la stessa comunità, non è che ci riteniamo perfetti e impeccabili. No Almeno per me è così Detto questo I creatori li ho già detti Mi ha taggato Piros Andiamo con le domande Probabilmente ci inserirò anche uno sfogo finale Se non dura troppo Domanda numero 1 Secondo te ci si nasce o ci si diventa? Allora A parte il fatto che ci si nasce per mia esperienza personale. Ma, mh, prima di sentire la mia, che io vi racconterò senza alcun problema, io vi dico, quale persona dotata di, di cervello sufficiente da capire come funziona il mondo, sceglierebbe di essere gay, o lesbica, o bisessuale. In un mondo dove comunque... Tutti, a volte anche i genitori stessi, si aspettano che perché tu sei un ragazzo devi portare a casa un ragazzo. Perché sei una ragazza devi portare a casa un ragazzo. Ancora perché sei una ragazza devi figliare e potrei continuare all'infinito ma mi fermo. Se ci si diventasse, io dico, senza alcuna falsa ipocrisia, che avrei scelto di rimanere eterosessuale. Perché sono convinto che si si nasca? Perché? Perché le mie prime cotte Ovviamente non serie Per quello che può valere una cotta da bambini Non solo risalgono A un'età veramente Tenera, tenera Piccola, piccola Dove se osavo pronunciare l'audio Orecchino mi avrebbero sputato fuoco in faccia Ma soprattutto è stata sempre Sempre, sempre per i papà Guardare i papà per me era un tormento Li trovavo bellissimi, non tutti ovviamente Dovevano essere di un certo tipo che poi si è rivelato da adulto essere il mio tipo fisico Però quando vedevo un papà che secondo me era bello E peggio ancora se dava dei baci ai figli, io morivo di invidia Inizialmente ho pensato che fosse per via della anaffettività della, della mia famiglia che comunque c'è Ma la verità è che io lo volevo perché erano belli Perché volevo essere il fortunato di quelle attenzioni perché erano belli Se ne vedevo uno brutto Secondo il mio personale gusto non mi faceva lo stesso effetto Quindi non penso proprio che si tratti eh, di una cosa riconducibile a una banale carenza affettiva Ovviamente non pensavo ad averci rapporti intimi perché ero troppo piccolo Non sapevo manco cosa fossero i rapporti intimi per un, per un errore dei genitori che non ne parlano però ad oggi vi dico che sì, ragazzi, io sono nato gay e tutti quelli che sono gay possono al massimo scoprirlo dopo, anche molto dopo. C'è gente che si sposa e fa figli. Però gay si nasce. Assolutamente sì. È vero che sono più sensibili. Allora, questa eh, può essere tutta al più una coincidenza, ragazzi. Però eh, una coincidenza è un discorso. Dire che soltanto in quanto omosessuali si è più sensibili, a parte che è una cagata, uno. E poi è un po' al, ai livelli dello stesso, è un po' agli stessi livelli di pregiudizio di quando si dice, eh, voi disabili siete migliori di noi perché andate avanti nonostante tutto. Voi neri avete la musica del sangue perché d'altronde siete neri. Vogliamo continuare. La stessa cosa con i gay sensibili. Se trovate un fidanzato che è anche sensibile, fortuna vostra. Altrimenti tocca cambiare fidanzato. E eh, gli amici non fanno eccezione. Anche in questo vi consiglio di guardare il video fino alla fine. Se vi interessa il mio.. Fuoco. Domanda 3. È un fattore genetico, è naturale o è una malattia? Allora, nel caso non credeste a me e pensaste che io sia di parte, eh, vi dico che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non il primo stupido che passa, ha eliminato eh, l'omosessualità dalle malattie mentali l'anno in cui io nacqui, ossia nel 1990. Se non vado errato, proprio il 17 maggio, motivo per cui è stata scelta come eh, giornata mondiale contro l'omofobia. Eh, nel caso avessi sbagliato, scriverò qualcosa, andrò a verificare personalmente. Niente nuove, buone nuove, come si suol dire in questo caso. Eh, fattore genetico. Mm, capita in effetti che in... Delle famiglie Anche saltando generazioni eh, Non è detto Che una generazione tiri l'altra Però capita che in delle famiglie Si ripeta Tra virgolette se così si può dire L'omosessualità in parenti Io conosco per esempio Una donna lesbica Con uno zio gay Per dire eh, quindi se per fattore genetico si intende questo Può darsi Può darsi, ci sta Conosci persone omosessuali? Beh, sì beh sì uh -huh. Chi non conosce persone omosessuali probabilmente non sta attento Oppure vive in un paesino di 10 abitanti Ragazzi, le persone omosessuali sono ovunque eh, contiamo dichiarate e non dichiarate Sono omosessuali pure loro Se un ragazzo omosessuale si innamorasse di un etero Come si dovrebbe comportare quest'ultimo? L'etero? Qu sì, quest'ultimo, quindi deluco all'etero Allora, il mio sogno Che è un sogno ancora è che l'etero si comportasse esattamente Come se dovesse rifiutare una ragazza brutta non con più tatto, non con meno tatto Cioè, noi non dovremmo avere paura di dichiararci a nessuno Basta semplicemente dire, guarda io apprezzo tanto, vuol dire che ti piaccio, però... Pensi che se una coppia omosessuale adottasse un figlio sarebbe un'azione positiva? Allora, io non voglio adottare, ma non c'entra niente col fatto che sono gay eh, non c'entra assolutamente niente forse l'unica anzi forse l'unica nota negativa che io avrei eh, se io fossi eterosessuale che dovrei comunicare a una ragazza o donna che io non voglio bambini e quindi devo avere magari la fortuna di trovare una ragazza o donna che non vuole bambini questa sarebbe l'unica difficoltà secondo me dell'eterosessualità. Per il resto io non voglio adottare, ma difendo l'adozione per i gay, l'adozione per le lesbiche, l'adozione per gli etero, l'adozione per i single, l'adozione di qualsiasi persona sana di mente vi possa venire in mente. Eh, meglio un figlio anche ad una persona sola, a prescindere dall'orientamento sessuale, che un figlio cresciuto da una persona che si fa di sostanzine particolari, come dice l'occhio creepy di YouTube. Specifico, con questo non vuol dire che una persona che è lesbica non si può fare di sostanzine Sto parlando per grandi gruppi, ovviamente Dovevamo rispondere all'ultima domanda, nel frattempo sono quasi le tre, è sempre più buio Penso proprio che avvierò un po' di color correction Come si dice adesso in gergo eh, L'ultima domanda, eh, fatemela rileggere un attimo Perché vengono accettate maggiormente le lesbiche rispetto ai gay? Parliamone. Eh? Eh, sì In parte è vero Ho sentito alcuni omofobi dire Finché sono le lesbiche ancora ancora Ma i gay mi fanno schifo In parte è vero Però molto spesso si tratta di un'accettazione puramente erotica eh, Per erotica si intende sia a livello di più mini particolari sia a livello di pensare di poter integrare due lesbiche con la propria mascolinità che è una cosa assurda perché se sono lesbiche vuol dire che non sono interessate all'uomo, giusto? Mi sembra una spiegazione molto semplice. Quindi bisogna vedere fino a che punto uh, c'è questa accettazione maggiore e se non fosse perché magari appunto si pensa che sia un finto orientamento sessuale ma non è vero le lesbiche esistono eh, <coughs> non sono un'invenzione non sono una leggenda eh, niente di tutto questo mm per chi fosse rimasto fino alla fine e spero che riusciate a vedermi con la correzione del colore che applicherò eh. <coughs> io onestamente a volte mh, non mi sento parte di questa comunità perché perché uh, mi sembra che siamo molto divisi allora c'è il gruppo di quelli che dicono di cercare la relazione dicono che nessuno vuole la relazione dicono che si vogliono avere rapporti intimi e basta uh, poi al momento in cui tu ti proponi come potenziale persona con cui uscire <coughs> Scopri che... Mm. Ah sì Stavo dicendo che nel momento in cui tu ti proponi come persona con cui uscire E allora lì non va più bene Perché si vuole un ragazzo che abita vicino Si vuole un ragazzo che corrisponde a canoni estetici ben rigidi e precisi si vuole un ragazzo con il lavoro per paura di mantenerlo, ma se non ve ne siete accorti più o meno dal 2011 che siamo in crisi economica, se è così, io ve lo dico, se non ve ne siete accorti, lo sto dicendo io adesso, io non mi sento rappresentato da questa, no non mi sento, non mi sento integrato da questa comunità dove comunque eh, vedo gruppi tutti di belloni eh, vedo gruppi tutti di persone che si potevano spostare e adesso piano piano stiamo ritornando agli spostamenti e quindi probabilmente questa cosa delle persone che si spostano ritornerà in auge con qualche precauzione eh, per far piacere una persona non è che gli dovete dire sei bello io non faccio questo video per sentirmi dire che sono bello Ok? la mia immagine Piace già a me Non verrò qui a dirvi Che sono un cesso Non mi guarda nessuno Guardare ti guardano I like li sanno mettere Però se uno invece del like Vuole qualcosa di reale Di concreto Di tutti i tipi del rapporto è intimo Fino alla frequentazione Fino anche alla frequentazione animale Lì casca l'asino è facile aggiungere 2000 persone su facebook Se io apro il profilo di un mio amico gay ha tipo un minimo di eh, 500 contatti di cui i tre quarti non li ho visti di persona di quei tre quarti la metà non si è nemmeno parlato ma eh, forse dimenticate che dietro i profili ci sono persone e io non mi sento parte di questa fantomatica comunità non proponetemi associazionismi perché creare il ghetto nel ghetto non è mai la soluzione migliore eh, io non mi sento parte vi chiedo se vivete questa cosa come me di condividere il video, di iscrivervi al canale di mettere il like per aumentare l'indicizzazione di youtube eh, non, non taggo nessuno perché non so chi taggare eh, se vedete questo tag vi piace lo volete fare Fatelo, ricordatevi di dimensionare uh, i creatori e uh, noi ci vediamo la prossima volta che non so ancora quando sarà, non so se riesco a mantenere la, proprio, pro, bleh, la programmazione del lunedì, grazie.